Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva speso tutti i suoi beni con i medici senza poter essere guarita da nessuno si avvicinò di dietro e gli toccò il lembo della veste e in quell'istante il suo flusso si arrestò, in quell'istante il suo flusso si arrestò e Gesù domandò, chi mi ha toccato? Qualcuno mi ha toccato perché ho sentito che una forza è uscita da me. La donna, vedendo che, che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e gettatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato. E come era stata guarita in un istante, come era stata guarita in un istante. Ed egli le disse, figlia la tua fede ti ha salvata, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Maestro, ma, ma che cosa sta facendo? Eh, Malacruz, sto studiando, ecco che cosa sto facendo, stavo studiando per capire. Eh, deve essere davvero una cosa molto importante per, per farle riaprire le memorie di, di quello. Sì, appunto, infatti è molto importante. Eh. Beh, allora, mi dica, maestro, voglio sentire. Vedi, coda è, è fondamentale per me sempre capire. Io metto in moto dei processi, no? Ma non sempre la catena degli eventi segue le mie previsioni. E allora io tento di capire, di costruire, analizzare. E, e che cosa c'è cosa da capire in, in quello? C'è tanto da capire. Non so, è, è come... È come se mi meravigliassi di quanto semplice sia stato il mio lavoro. Nonostante la l'avvenuta no, di, di quello, di altri, di, di altri come lui, io, io, io in appena duemila anni ho distrutto la fede e li ho ridotti ad atomi, persi nel e nella solitudine. Eh, già. E mm, osservavo appunto come in questo momento essi hanno addirittura paura del, del contatto. Cosa che, che, che non gli ho imposto io, se, se la stanno imponendo da soli. Ma perché hanno paura? Sì, certo, certo che hanno paura, ma non è solo quello. Io devo capire bene questo, questo processo. Eh, eh, allora capiamo, capiamo, capiamo, maestro. Appunto, essi credono che il contatto possa metterli a rischio. Cioè pensano che un male possa venire dal contatto. Esatto, ma, ma non ricordano nulla di quello che gli hanno insegnato appunto i loro profeti, chiamiamoli così. Ma cioè, che, in che senso? Ma come? In che senso? Non hai sentito quello che stavo leggendo prima? Vedi, essi, anche, anche se appunto io gliel'ho fatto un, un po' dimenticare, no? sono esseri di luce, gli umani sono esseri di luce e anche ombra, anche ombra, certo. Ma c'è tanta, tanta luce in loro. Luce che, che si attiva letteralmente quando essi si vogliono del bene. Come? Maestro? Quando si vogliono del bene. Maestro, non so capire. Quando si vogliono del bene, ma la coda, Ma insomma, ma quanto sei duro d'orecchi. Eh, no, maestro, mi scusi, mi scusi. <ride> Appunto. Insomma, questi umani, ora, incredibilmente, non si ricordano che il contatto benevolo tra loro, l'abbracciarsi affettuoso, ad esempio, è per loro curativo. Cioè, non esiste in alcun modo che qualcuno di loro si possa dare del male abbracciando sinceramente qualcun altro. Anzi, anzi, ahimè, la luce che, che si passano dissolve un po' di... di di quell'ombra eh, e prolunga la loro esistenza. D'altronde in passato molti di loro sperimentando, avendo capito questa cosa, se ne andavano in giro, arroganti, abbracciando senza paura malati di ogni genere e, e senza paura per la morte. Con eh, quanta rabbia mi facevano, mi facevano impazzire. Ma, ma, ma come ha fatto lei, maestro, scusi, a, a ribaltare tutta questa cosa? Eh. Questo è il mio genio, malacoda. Questo è il mio genio. Vedi, in fondo è stato semplice. Appunto, un piccolo ribaltamento, invece di negare la grandezza di questi loro illuminati, diciamo, io li ho esaltati. Capisci? Questi loro illuminati che, che in fondo erano uomini, sì uomini che avevano visto e capito più degli altri, ma erano uomini semplici <ride> e io invece li ho fatti diventare esaltandoli letteralmente irraggiungibili. Degli esempi, certo, da venerare, ma sostanzialmente irraggiungibili. Perciò loro, gli umani, si sono convinti che quelli lo hanno fatto perché erano santi, perché loro erano speciali, particolari, dimenticando invece che, dimenticando invece che, che la luce... Fluisce da loro, tutti, tutti, ogni volta che si orientano al bene e che, e che ogni contatto sincero tra di loro è, è cura, non male. Esatto, Malacuda, esatto. Ma, appunto, maestro, ma, ma eh, che cos'è che la preoccupa, visto che il successo suo sembra così travolgente? Ormai tutti hanno paura del contatto. Appunto, malacolo, appunto. Se c'è qualcosa che ho imparato in questi millenni è che quando, appunto, qualcosa raggiunge troppo facilmente il suo scopo dietro, c'è qualcosa che si prepara di opposto. Di opposto. Ah. Eh sì. Eh sì, tutta questa facilità mi, mi preoccupa. Mi preoccupa davvero. Anche il maestro sta capendo. Ma voi, voi quando capirete questo, questo, questo non può portare del male, non può, non può.